Siamo a Sestri Ponente, comune di Genova, parco di Villa Parodi, e nello spazio sportivo eh, recuperato grazie a una, un intervento combinato tra eh, Municipio Sesto Medio Ponente, WISP e Consorzio Ecopneus. L'impianto è stato inaugurato nel giugno 2015. E oggi è ovviamente a disposizione dell'istituto scolastico che ha sede con alcuni plessi proprio all'interno di Villa Parodi. E Da quando abbiamo appunto questo spazio i ragazzi possono correre su una, su una pavimentazione sicuramente adeguata e la gioia che loro dimostrano ogni volta che appunto si fa lezione è il beneficio più grande che si poteva apportare sicuramente. Grazie a, questo, a questa modalità di lavorare quest'anno innanzitutto è stato veramente fondamentale poter usufruire di questi spazi perché con il Covid siamo riusciti a fare lezione sempre all'aria aperta senza correre grossi rischi. E poi partendo dal passato diciamo che l'attività di atletica leggera in particolare visto che appunto la, la pista con le tre corsie permette un lavoro sulla corsa adeguato. Eh, si è sviluppato moltissimo l'attività in atletica leggera e anche grazie alla pedana che abbiamo per il salto in lungo e ai tappeti del salto in alto. E niente, è una bella attività e ragazzi, diciamo che alcuni di loro scelgono anche la scuola proprio perché esiste questo spazio all'aria aperta, quelli che ovviamente amano lo sport ed è un'attività che ci sta dando veramente tanto beneficio soprattutto quest'anno. Crediamo si sia eh, rivelata una scelta vincente, ma sentiamo cosa ne pensa l'assessore. La scelta è stata assolutamente vincente e, e come spesso accade dalla sinergia, eh, amministrazione e mh, enti o associazioni, in questo caso Wisp, escono sempre grandi cose. Questo spazio è diventato vitale soprattutto in questo periodo dove i ragazzi hanno la necessità e proprio l'esigenza primaria di avere spazi aperti, di potersi muovere in totale sicurezza per loro e anche per le loro insegnanti. È un progetto che ci piacerebbe replicare, eh, primo perché è un progetto di riutilizzo di materiali che diversamente vengono, eh, sono inutili e soprattutto per dare la possibilità di avere dei posti sicuri, che ormai sta diventando un po' il leitmotiv di tutte, di tutte le scuole e di tutti i posti dove devono andare i ragazzi. Stiamo perseguendo l'idea di fare del, delle joint venture con AMIU, piuttosto che con associazioni di, di riutilizzo di ecologia circolare, per poter duplicare l'iniziativa. Il piacere di vedere questi bambini fuori è è veramente è da tuffa al cuore veramente in questi tempi.